Butto giù qualcosa insieme Facciamo un'altra cena, sai Io ci sono qui e dentro è poco Quello che mi rimane è il fuoco Nelle vene nella pancia, nel sangue Tu mi vedi, sono qui i mutande quello che mi passa addosso, ve lo riporto e poi come malosso, non malolosso, se ci sono dentro, sono che fra e tutti quanti sanno quello che faccio, ma non lo dico perché vado a braccio, non mi spaccio mica.